Ciao Rivoluzionario, benvenuto di nuovo qua su Rivoluzione di Parole oggi volevo parlarvi di come fare una cover credibile e poi magari alla fine del video parliamo invece di cover incredibili ma soprattutto perché è un periodo in cui ho ricominciato a suonare con la band e stiamo cercando di inserire appunto qualche cover credibile appunto nel nostro repertorio di brani originali e mi chiedevo appunto quali fossero i parametri per fare una cover che spacchi e quindi ho detto perché non farne un video e condividere queste idee con gli altri sembrava una buona idea e quindi eccomi qua ma partiamo subito allora prima cosa più fondamentale di tutte e dirò sempre cose ovvie eh, però è la scelta del brano Spesso e volentieri i brani vengono scelti in modo abbastanza arbitrario e questa scelta non viene condivisa con la band. Questo è un problema perché se non so, si fa il brano scelto dal cantante però al chitarrista non piace, farà molta più fatica anche a casa a studiarselo, lo farà controvoglia e sicuramente la sua performance farà abbastanza schifo. Mentre se appunto tutti i componenti condividono una passione per una determinata canzone, questo già sarà diciamo la metà dell'opera famosa, no? quel famoso chi ben comincia a metà dell'opera ecco in questo caso si traduce proprio in questo quindi prima roba da fare in assoluto è se sei solista ovviamente fai il cazzo che vuoi se hai una band ti ritrovi con tutti i componenti senza strumenti mi raccomando soprattutto i batteristi non fagli avere bacchette, cose, penne eh, ai chitarristi togligli le chitarre proprio in un posto dove no, nessuno può suonare importante e mettetevi lì con un foglio, scrivete ognuno le canzoni che vi piacerebbe suonare e, e le mettete tutte assieme. A un certo punto si suppone che se siete una band assieme qualcosa, in qualche gusto in comune lo possiate trovare. Una volta trovate le canzoni che piacciono a tutti o quasi tutti, ovviamente non è sempre possibile, scremate tutte le altre. Quindi abbiamo fatto una lista, diciamo, di mettiamo 5-6 pezzi che potenziali che piacciono a tutti tra tutti questi pezzi che sono emersi dobbiamo andare a cercare quelli che sono eh, facilmente cantabili per il cantante non che eh, non siano impegnativi ma che siano cantati nell'originale a una tonalità simile a quella del cantante eh, chiaramente si può sempre trasporre la canzone un tono sopra un tono sotto però sarebbe meglio cominciare soprattutto all'inizio da un brano che eh, nella sua tonalità originale perché eh, molto spesso la tonalità stessa è una ricerca artistica importante quindi prima di andare a cambiare una tonalità ci deve essere secondo me un buon motivo poi ognuno ovviamente fa quello, quello che vuole tra le canzoni appunto facilmente cantabili dobbiamo capire quali ci rappresentano di più come testo perché ci sono canzoni che musicalmente sono meravigliose ma che magari non parlano di noi o che noi non avremmo mai scritto, anche queste canzoni secondo me vanno assolutamente depennate e tolte, bisogna trovare una canzone che abbia sì le caratteristiche di prima ma soprattutto che abbia un testo che ci rappresenta, noi quando siamo lì a suonare non siamo lì semplicemente a riprodurre del, un suono, siamo lì a dare un messaggio alle persone quindi è importante scegliere il messaggio che andiamo a dare, normalmente cantante dovrebbe cercare di spiegare il testo, se è lui che ovviamente è lo specialista dovrebbe spiegare il testo agli altri componenti, cercare di coinvolgerli magari e farli riflettere su, sul testo, questo è molto utile, sembra veramente una cosa strana perché nella pratica vi assicuro che non si fa, pochissime persone fanno questa cosa qui, ma è davvero importante. Quindi, ecco, consiglio: tra parentesi, anche nelle prove che andate a fare, prendetevi del tempo anche solo per chiacchierare di musica, parlare dei vostri gusti, parlare dei vostri miti, e parlare di quello che vi piace. Questo vi farà eh, trovare, capire meglio in generale quella band. Ma questo esula un po' dal, dal video ma e la lingua lingua importantissima se sapete bene l'inglese bene se lo pronunciate bene bene ma dovete sapere ogni singola parola del testo perché una canzone cantata in un'altra lingua che non è più che corretta e pronunciata bene risulta ridicola, rovinerebbe qualsiasi performance anche se il gruppo magari suona da dio quindi molta attenzione anche a questo se voi cantanti sapete pronunciare e cantare bene inglese e sapete imparare perfettamente a memoria un testo fatelo, eh, però studiateci molto, se no lasciate perdere il cantato in italiano che ci sono tanti bei brani, chiaramente il repertorio si diminuisce parecchio in Italia purtroppo ma comunque ci sono tanti brani che potete senz'altro fare bene. L'errore che succede sempre in tutte le cover è limitare la voce del cantante per noi cantanti l'errore numero uno e lo facciamo quasi sempre cioè se abbiamo un mito musicale vocale in questo caso tendiamo sempre a ci fa sembrare più dei pappagalli secondo me che delle persone che stanno interpretando qualcosa questa è la mia opinione personale però a cercare quel suo modo di interpretare quella sua tonalità con la sua timbrica eh, questo però il testo va interpretato e va cantato con la voce del cantante vi faccio un esempio per farvi capire cosa intendo io quando ero cinno eh, cominciai a suonare la chitarra con dei pezzi di legabue no? e allora cantavo cercavo proprio di imitare quel ma senza accorgermi perché ti, ti viene cantandolo sopra la registrazione e facevo tipo certe notti la macchina calda dove ti porta decine di quindi cercavo di imitare quella cavernosità della voce blu di Digabue che non era la mia ovviamente soprattutto a 15 anni no quindi invece adesso a 43 la canterei molto più scanzo molto più normale cioè certe notti la strada non conta quello che conta è sentire vai. così normale no come la canterebbe chiunque e quindi ecco questo fa in modo che anche se la voce del coverizzante è sicuramente meno bella di quella dell'originale però risulta più espressiva più credibile se ve la canto così capite che sono io che vi sto cantando questa canzone se ve la canto come facevo prima si vede che sto scimmiottando Ligabue, ecco. questo mi rende un po' ridicolo secondo me ecco. quindi non imitate, tirate fuori la vostra voce, bella o brutta che sia, ma la vostra questo non occorre solo saper bene il testo, e capirne bene il significato ma soprattutto anche mentre cantate lo dovete pensare il significato succede che appunto sembra ovvio, ma invece in realtà per i cantanti ripetendo magari 100 volte una canzone automatizziamo così tanto le parole che quasi succede che non si pensa al testo anche perché siamo impegnati a trovare l'emissione la melodia il respiro e tutto quanto no? e invece è molto importante perché se noi cantiamo pensando le parole è quasi impossibile che stoniamo ma diamo appunto quella particolarità di interpretazione di, di, di pronuncia eh, che eh, rende originale l'interpretazione e Viceversa, se noi cerchiamo di riprodurre il suono della parola senza pensare cosa veramente significa, molto spesso rischiamo di stonare. Perché in quel momento siamo non siamo concentrati eh, sul significato. Siamo come dire, sembra che stiamo facendo un compito. Non so se se vi è capitato da cantante a me è capitato molte volte per l'emozione, per tante cose per paura magari che quel pezzo era difficile da cantare e così mh, non penso più al testo che sto, sto dicendo e sbaglio A me succede sempre così quando invece appunto sto sul pezzo e me ne frego di come viene a livello melodico a livello melodico di solito viene bene viene, viene intonata o anche se non è esattamente intonata uguale comunque è espressiva e funziona Cosa importantissima ragazzi, l'ultima cosa ma è la, forse tra le più importanti, che tutti i componenti della band devono fare attenzione a tutte le altre parti che non suonano loro. Come sappiamo appunto nelle band si va in sala prova, ognuno attacca il suo strumento, comincia tutti a suonare insieme, è un gran bordello. In realtà non può essere così, se volete fare un pezzo fatto bene... Il chitarrista deve sapere cosa fa il basso deve sapere il testo e deve sapere gli stacchi della batteria il batterista deve sapere altrettanto bene cosa fanno gli altri perché se no ragazzi non, non è una band ognuno suona per i cazzi suoi e appunto se non vi piace quella canzone dovete tornare alla fase 1 e dire no cambiamo canzone cambiamo ma se no ragazzi devi sentire la voce deve interessarti il test devi interessarti anche gli altri aspetti che non sono il tuo semplice strumento se no ci stiamo a guardare quanto lungo eccoci ragazzi nuova take ha eh, voluto partecipare anche la mia amicia eh? Voglio fare anche lei un po' la protagonista ma a parte questo adesso veniamo alle cover straordinarie ma prima se non è ancora fatto iscriviti al canale campanellina se ti è piaciuto il contenuto mettimi like che mi fa piacere ma soprattutto dimmi appunto quali sono le cover eh, più belle secondo te e se ti ritrovi insomma nelle cose che ho detto dai così dicevamo le cover eh, veramente incredibili straordinarie ho fatto una top 3 ce ne sono veramente tantissime come vi dicevo ditemi le vostre le mie sono al numero 3 senz'altro sui dreams eh, degli Eurythmics rifatta da quel pazzo furioso che è Marilyn Manson una sua versione Metal Dark e dove secondo me il testo molto bello viene fuori ancora di più dell'originale ed è molto potente diciamo questo mio gusto estetico e, e quindi direi che è uno di quei casi in cui la cover è migliore dell'originale al numero 2 metterei di sicuro eh, Personal Jesus eh, dei Depeche Mode rifatta dal grandissimo Johnny Cash eh, anche lì eh, chiaramente il mio gusto musicale rock blues eh, prevale senz'altro sullo stile elettronico di Depeche Mod, ma anche in questo caso secondo me il testo risulta molto più incisivo eh, e quindi mi sentirei di dire che in generale musicalmente anche questa è un miglioramento dell'originale, queste sono appunto cover come dicevamo incredibili. Ma il primo posto in assoluto metto senz'altro I Will Survive rifatta dai cake. Eh, la canzone originale di Gloria Gaynor è comunque bellissima, è una canzone più dance soul, però ecco, eh, nella versione originale, almeno io personalmente, non mi ero accorto di quanto era bello e eh, commovente questo testo eh, proprio perché è cantato in modo così veloce e l'ambiente sonoro è così allegro e scanzonato che non ti viene da pensare, magari non essendo inglese, anche questo sicuramente ha, ha influito molto, che il testo fosse così bello, Il Cake rifacendolo molto più lento eh, in una versione rock e soprattutto con una voce molto meno virtuosa dell'originale, il testo è quasi parlato, eh, ma allo stesso tempo eh, tenendo fede alle linee melodiche che sono state rese in modo secondo me incredibile dai fiati per esempio, e hanno fatto veramente una cosa incredibile ci cioè hanno fatto in modo che questo testo diventasse veramente più credibile dell'originale quindi è incredibile perché hanno reso ancora più credibile un originale quindi ecco secondo me è veramente un grande capolavoro e detto questo ragazzi vi saluto e ci vediamo prossimamente ciao